diretta, siamo in diretta dalla redazione di Striscia l'antimafia stiamo provando, provando a fare le prove con la luce cosa è successo? ok tutto, tutto, sempre quando ci sono noi <ride> okay. e, e niente, quindi questa è diventata ufficialmente la redazione di Striscia l'antimafia siamo sul campo di battaglia e si vede <ride> e si vede iniziano, insomma le cose iniziano a distruggere da sole e, e niente perché eh, luigi bonaventura sei qui da me allora io direi guarda facciamo una cosa aspettiamo un altro pochino perché di solito quando si va in diretta sul Facebook sì. con la gente aspetta la notifica okay. ok e quindi magari a qualcuno si aggiunge infatti hai visto siamo già arrivati a 2 milioni vedi ah oh, ok beh allora, <ride> perché <ride> sì. tu lo sai che noi facciamo numeri Assolut assolutamente allora, ok abbandoniamo la luce sì. quindi perché comunque allora noi eh, nonostante le risorse limitate insomma, ci attrezziamo con gli strumenti acquistati dai nostri amici cinesi <ride> e, e niente e poi noi vogliamo essere originali commento, noi corretto. vogliamo cambiare il modus quindi vogliamo invertire l'ordine quindi noi che comunque oggi possiamo dire è buio sia eh esatto. Abbiamo spento la luce. Esatto, esatto. Abbiamo il potere di cambiare le, le sorti uh. del, della natura. Se siamo tutti dire <ride> e lui ci sia, Assolutamente. Perché noi siamo nuovi, originali. Esatto. Ma andiamo avanti, entriamo nella questione. Cosa abbiamo fatto sul campo di battaglia in questi giorni, in queste due settimane? Allora, ieri allora, siamo arrivati qua, quindi ci siamo incontrati, è la prima volta che io e Valentina ci incontriamo nella redazione di Striscia all'antimafia e la Valentina, siccome dice che lei ci tiene a essere coerente, ha voluto fare antimafia nella sua città. E quindi abbiamo fatto la presentazione del libro qui a Seregno insieme a Don Benito Giorgetta tra l'altro salutiamo Don Benito Giorgetta eh, hanno conosciuto insomma, la mia mamma hanno conosciuto la mia ex professoressa delle superiori <ride> che facevo desiderare e, e, e finalmente abbiamo parlato di antimafia eh, anche in una città brianzola come Seregno, dove eh, l'andrangheta ha messo le sue radici, eh, non solo a Seregno ma comunque in tutta la Brianza, in tutto il nord Italia. Eh, è importantissimo far vedere che eh, persone che sbattono contro le mafie sono attive, attive sul campo e che insomma non si fanno spaventare dall'omertà non c'era tanta gente e questa è una risposta però le persone che c'erano erano molto interessate partecipavano, facevano domande e questo è importante perché non è, è bello essere seguiti eh, ma poi bisogna no, unire anche le forze e combattere insieme sì, le domande le facevano le persone quindi c'è stato un pubblico dinamico in realtà a Serenio esiste un locale di Drangata, non stiamo parlando delle pizzerie quando parliamo di locale di Drangata o di discoteche, diciamo che in gergo un mandamento nella Drangata si chiama locale. Quindi sappiamo che questa zona qua è stata molto attiva, io sono convinto che lo sia ancora, ma tutta la Brianza ha fatto la storia, quella della mafia, ne abbiamo viste tante, ci sono state operazioni pure importantissime. E quindi noi siamo qua e diciamo sempre comunque che non siamo qui per provocare i dranghetisti e i mafiosi. Noi siamo qui semplicemente a esortare la denuncia. Esattamente, perché è importante far capire che eh, l'opportunità di vita che ti offre, eh, offre l'andrangheta, ma ti, quello che ti offrono tutti i sistemi malati, non è una vita sana e soprattutto non porta a nulla. Soprattutto, soprattutto se, se pensiamo a tutti i giovani che lasciano i paesini italiani, per, ma non solo, anche le grandi città, per andare all'estero e trovare la meritocrazia che qui in Italia non esiste. Non dobbiamo pensare solo a... Eh, quelle, le, le mafie vecchio stampo, collega, passami questo termine, lasciami passare questo termine. Dobbiamo pensare alle mafie nuove, quelle che eh, si appoggiano a, a, a un, ad altri sistemi di relazioni eh, e creano poi un meccanismo che riproduce poi a, a matriosca quello che è il sistema operativo mafioso. Quindi poi comunque abbiamo, abbiamo cercato di trovare ancora più intesa per quelli che sono i progetti di striscia antimafia che vogliono allargarsi, quindi c'è in mente di fare anche un sito. E, purtroppo siamo, siamo, siamo un'antimafia da rapidi scalzi, povera. Mm. Però noi ci difendiamo, i tempi mm. si allungano perché senza soldi non è facile il combattere. Tra eh, l'altro la mia redazione è nella mia cameretta, giusto per, per sottolineare sì. <ride> che abbiamo bisogno di evolverci anche economicamente. Sì. Sì, io poi ho dormito qua, quindi nella redazione che c'è la camera da letto, il bagno, la cucina, <ride> Tutto Tutto, tanto, dove tutte, non so come faccio, però insomma riusciamo a festeggiarci anche nei nostri labirinti. Però si inizia da una cameretta per poi no? conquistare sì. il mondo senza chiaramente fare accordi con i mafiosi. No, noi non li facciamo gli accordi, noi non li facciamo con gli accordi con i mafiosi, quelli normali, ma nemmeno con quelli comunque delle mafie dei palazzi, la oh, chiamiamo massimo mafia corruzione, no? Che Chiamiamola massimo mafia corruzione. Eh. E poi in questi giorni, sempre sul campo, abbiamo parlato del programma di protezione, abbiamo parlato della differenza tra collaboratori e testimoni di giustizia, abbiamo parlato eh, di, de, delle differenze e del perché è importante eh, valorizzare i collaboratori eh, tanto quanto i testimoni perché eh, a differenza magari di una persona che è esterna a quel sistema mafioso, e che quindi è testimone solo di quello che vede dall'esterno una persona che è all'interno, conosce segreti, conosce dettagli, meccanismi che eh, dall'interno può sconfiggere. Eh, quindi il collaboratore di giustizia deve essere valorizzato tanto quanto un testimone e eh, non possiamo commemorare i morti, celebrare eh, le persone che sono state uccise dopo dopo aver vissuto una vita di eh, eh, infamia una vita dura dopo essere stata dopo ma, tanti eh, sono stati infamati un martirio eh, un martirio in vita delegittimati derisi ehm e Questo sì, vabbè, sappiamo, abbiamo visto Falcone noi ci siamo divertiti. Esatto, da... per, che... poi farli, per, per poi trasformarli in eroi quando muoiono e, e ripetere lo stesso procedimento per arrivare alla figura eroica eh, con tutte le persone che in vita continuano a combattere queste maledette mafie. Salutiamo pure Domenico D'Acati, sì, creano degli Ciao, eroi. Domenico. Ciao Domenico, creano degli eroi che poi comunque dissetono, dissetono la gente che comunque è avara, la arricciacalli dove si dissetono del sangue dei caduti e si arricchiscono di, di consensi, si arricchiscono anche di altri introiti. Questo oggi è uno spaccato italiano, noi non ne vediamo eroi, perché eroi, cioè qui si diventa soltanto quando si è morti, quindi non ci conviene francamente, se vogliamo usare il cervello, ma non ci interessa proprio. Noi siamo delle persone normali normali come tutti gli altri, con le nostre paure, con le nostre debolezze, con i nostri difetti, che però ci impegniamo perché abbiamo comprensione e conoscenza che è importante scendere in campo. Ed è importante anche eh, mettere in pratica quello che si dice, eh, perché di belle parole siamo capaci tutti a riempirci la bocca però poi il problema nasce quando tu sul campo quando tu davanti ai fatti devi essere coerente con quello che dici questo è un passaggio un po' più complicato che richiede, eh, che, che richiede onestà verso se stessi e verso le persone che poi eh, ti, ti guardano e ti prendono come punto di riferimento quindi parlavamo prima di accordi, oppure chiamiamolo compromessi, d'accordo? Io posso capire che a volte ci sono delle difficoltà, quindi magari si può anche trovare un equilibrio per un bene collettivo, al limite lo possiamo chiamare buon concordato di pace, ma il compromesso non può essere accettato. Il concordato di pace che cos'è, collega? Il concordato di pace è dove comunque due parti si incontrano, si rendono conto che continuando così fanno danni a loro stessi e agli altri, è che magari cercando di mantenere un po' di divorosia, no amicizia va bene, si cerca di portare un progetto comune che possa essere utile per tanti il compromesso invece che differenza? il compromesso è un ricatto vale, il compromesso è una situazione pure di accettazione, di umiltà quindi il compromesso poi alla fine dei conti per persone che vogliono credere in certi valori è sempre una trattativa di ripasso, quindi chi ha dei principi e dei valori che ci crea la collettività alla fine si troverà al ribasso, la stessa cosa che dice il dottor Gratteri quando dice che lui non può fare politica perché comunque la politica è in mediazione e lui non vuole trattare al ribasso. Salutiamo anche Taolant che ci sta seguendo, ciao, ciao a tutti quelli che insomma, si sono collegati con noi, ciao Luigi. Ciao a tutti, eh, noi abbiamo ragionato stiamo ragionando anche con altre persone sul concetto del 416 bis che definisce le mafie, definisce le varie condanne relative alle organizzazioni criminali mafiose e che però non è più abbastanza per descrivere realmente la realtà di oggi. Perché non è più eh, abbastanza il concetto del 416 bis? Perché ormai comunque i malfattori hanno imparato quali sono le cose per fare attenzione e per non rientrare in un 416 bis. Quindi sono abili a fare mafia senza cercare però di lasciare tracce che possa portare, possa essere riscontrato in 416 bis. Quindi oggi esiste una mafia in giacca e travatta che... Ehm, non ci fa capire niente, noi non riusciamo nemmeno a distinguerla e quando magari la distinguiamo facciamo finta di non vederla, anzi addirittura la cerchiamo perché comunque nutriamo un po' tutti in questo paese, o tanti, una certa sudditanza verso il potente. Quindi comunque col potente non può starsela mai, col potente è il suo amico, perché il potente ti può sempre servire, però spesso quel potente è semplicemente una persona pagata da noi contribuenti che dovrebbe fare semplicemente il proprio dovere, quindi non barattate mai, non scambiate mai i vostri diritti, per favore. I diritti sono diritti, sono acquisiti, non si scambiano non si chiedono per favore, non si vanno col cappello in mano, va bene la diplomazia, va bene dialogare per un bene collettivo, ma tutto un limite. Ecco, poi eh, durante il convegno di Termoli Nicola Morra ha parlato di un concetto molto importante, il concetto dell'uomo forte, eh, di cui tutti noi abbiamo bisogno per risolvere i nostri problemi eh, e, e, e quindi sottolineare oppure anzi meglio delegare la, la nostra responsabilità all'uomo forte che ci salverà eh, ecco che cosa, che cosa ne pensi di questo concetto che poi è un po' anche uh, la forza no? delle mafie io penso che comunque è chiaro che ci devono essere una serie di persone guida che ci danno delle indicazioni ma un uomo solo non può fare non può fare è, tutto, quindi anzi lo, lo, lo, lo mettiamo pure in pericolo, quindi comunque dobbiamo essere una serie di persone con le proprie caratteristiche e quindi con, con una forza pure dirigenziale in base alle capacità che cercano di portare avanti questa lotta per, per un bene comune, un bene comune parliamo anche per noi stessi perché gli altri siamo anche noi. Ecco eh, perché secondo te molti eh delegano la propria responsabilità e, e, e quasi a dire no, io non ce la faccio, io non sono un eroe, tu che ti metti in prima fila, che stai combattendo, tu combatti per me perché sei un eroe e sei forte, io non sono forte quindi automaticamente non è mia responsabilità. No, ma guarda sai, Vale, c'è cioè, qui. Intanto salutiamo ancora Federico Coppola che è mio. Fidanzato, Gaetano, <ride> ciao a tutti. Allora, salutiamo Federico, ciao Federico, poi salutiamo Gaetano che è mio zio, salutiamo Luigi Griano ti mando un abbraccio grande, Taolant l'abbiamo salutato, da, da, da Gatti, che è un imprenditore denunciante, che anche lui da quando ha denunciato sta passando soltanto i guai. C'era una domanda? Sì. Perché noi, eh, o meglio, che cosa dobbiamo dire a queste persone che non si sentono eroi e che quindi eh, non, non si prendono neanche la responsabilità di combattere un determinato sistema perché tanto ci sono gli altri. Sì, ci sono quelli là che scaricano le responsabilità verso gli altri che poi comunque sono quelle persone che di solito non solo incoraggiano ma appunto il dito quindi poi bisogna ricordarsi di loro quando un'operazione sul centro fallisce e dobbiamo ricordarci che loro comunque te l'avevo detto, te l'avevo detto, te l'avevo detto cioè, capito? Lo dicono sempre che non va bene, prima o poi ci azzeccano però guardiamola pure in un altro modo, ok? Mm. Anche a bene Naturalmente ognuno di noi riesce a esprimere qualcosa, non tutti esprimiamo qualcosa, la stessa cosa, quindi comunque che ci, ha, che ci sia un seguito che ci incoraggia va bene? e che ci sostiene con le forze che loro hanno a disposizione non è una cosa cattiva. Quello che però è importante è cercare di non concentrare tutta la forza su dei singoli, su dei leader singoli perché poi alla fine dei conti si va a cadere in un certo individualismo e comunque mettiamo pure a rischio le persone. Quindi quello che sarebbe importante, più che un nome e cognome, è avere una denominazione, quindi puntare sulla denominazione. Ecco, poi io vorrei tornare sul concetto che hai espresso durante il convegno di Sereno. Però scusa, scusa, va perché... Sì, è spiegare... un concetto importante però, non mi far perdere il film. No, però devo spiegare questa cosa qua, vale. denominazione, se, non, se no... Okay. Denominazione è cosa si intende? Un gruppo di persone che vogliono organizzare bene, che si racchiudono, un'associazione o un qualcosa e che quindi quello che è importante è portare avanti quella denominazione, in quella denominazione si trovano tutti i nostri nomi, tutta la nostra lotta. Ecco, ehm, tu parli spesso del consenso che hanno le mafie e che eh, il cittadino normale magari. Che, ehm, a cui piace farsi una serata magari con la cocaina ehm, preferisce cioè, considera lo spacciatore il mafioso un amico piuttosto che un nemico e, e magari eh, quando devono identificare i cittadini il, il male in qualche nemico da sconfiggere parlano di, di Stato quindi perché... Ehm, perché il, il, lo spacciatore, il mafioso ehm, è considerato ancora una figura positiva per molti cittadini e perché lo Stato continua ad essere una figura così negativa? Eh, che quindi, perché comunque si è perso di credibilità, si è perso di esempio, ma no? il fatto della maledustizia la conosciamo tutti quanti, perché poi comunque il malessere di un paese, anche quando non c'è giustizia, quando c'è giustizia, e quindi è così, quindi alla fine dei conti per tanta gente che può essere un, un consumatore di sostanze stupefacenti o qualcuno che si è stancato di mettersi sempre in fila e vedersi scavalcare, vanno a bussare a, alla casa degli amici e degli amici che comunque li mettono sul consiglio preferenziali ma su tanti aspetti anche economici eccetera eccetera. Quindi automaticamente recuperano consensi. Hanno smesso di uccidere e quindi sono fortissimi, perché se le mafie non si uccidono, vuol dire che sono in alleanza massima e sono fortissimi. E in più non si crea indegnazione. La gente non vede sangue e la gente non vede il pericolo, ma non è così. Ogni giorno. Muore un pezzo di democrazia, di libertà, libero commercio, un pezzo di territorio è inquinato. Però perché secondo te quando vedono che manca la meritocrazia, che mancano i diritti, eccetera, eccetera, non accusano le mafie ma accusano lo Stato? ma guarda perché purtroppo tante volte le lagnazze sono proprio che arrivano dalle istituzioni mm. quindi quando si parla di male giustizia spesso comunque le persone l'attribuiscono la, la, la poi a, arriva, arriva il mafioso di turno, offre l'alternativa e quindi il mafioso di turno diventa l'amico e lo Stato il nemico la, la, la, il come del resto è, è, è l'origine, cioè le, le mafie nascono così il mafioso, il mafioso di turno non offre la giustizia perfetta, però offre una forma di giustizia e anche intermirabili. La gente è stanca di essere vittime di ingiustizia, di vedere la loro dignità i loro diritti calpestati. Naturalmente, noi non stiamo legittimando questo. No, io... no, stiamo spiegando il perché ancora le mafie hanno tantissimo consenso e le persone non si mettono contro i mafiosi per questo motivo allora uh, Taulant dice io credo che i codardi siano pericolosi quanto gli oppressori Concor concordiamo? si sì, lo sì, no? aggiungo però se mi permetti perché adesso Taulant ha detto una cosa importantissima sì. perché noi dobbiamo fare un distinguo, ok? una cosa è la paura e comunque va rispettata. D'accordo un'altra cosa è la codordria o la vigliaccheria. Quindi andate sul vocabolario, vedete cosa significano queste parole e comprenderete quanto effettivamente talent. talent c'è evidenza che i codardi sono ancora più deludenti. Tra l'altro, dice perché spesso si schierano dalla parte più comoda facendo del male ai ribelli. Assolutamente. Ecco, eh, parliamo di ribellione. I ribelli ormai eh, la, la, la, il termine rivoluzione fa, fa tanto paura. Uh, alle persone che non vogliono creare casini non vogliono uh, esagerare non vogliono persone che um, facciano troppo rumore uh, che cos'è per te la rivoluzione collega? ma per me la rivoluzione poi noi ci diciamo rivoluzione culturale certo. è un'emancipazione della società e che a volte comunque si trova addirittura de, con dei passi indietro, quindi deve recuperare il terreno perso e andare oltre. Questa, questa è la rivoluzione culturale, però dobbiamo aggiungere un qualcosa, perché se no qui effettivamente non facciamo capire. Non è che c'è soltanto un sentore dove nelle istituzioni comunque la gente trova tanto malcontento, purtroppo ci sono le rilevanze giuridiche. Quindi vediamo spesso che vengono arrestati uomini politici, uomini delle istituzioni, forse dell'ordine, magistratura e anche comunque abbiamo visto che sono soliti finire nelle maglie anche libri professionisti, avvocati, commercialisti e così via di seguito. Ecco, ieri eh, siamo stati ad un convegno sulla riforma, sul referendum della giustizia. Eh, collega, tu che cosa ne pensi su questo referendum? Sì, ieri ci siamo trovati a un convegno, credo, organizzato dalla Lega, se non ricordo male, giusto, sì. e comunque spiegavano tecnicamente perché bisogna votare sì, però comunque là abbiamo trovato anche un giornalista importante, adesso mi ricordo Sì, come Massimo è. Alberizzi, eh, che tra l'altro salutiamo, eh, lui sostiene la posizione del, dell'astensione, quindi di non andare a votare non perché la giustizia sia perfetta, anzi la giustizia deve essere cambiata, ma eh, sono materie troppo eh, complicate per ehm, essere affidate diciamo, a dei non esperti in materia e che quindi il Parlamento che dovrebbe avere tutte le competenze per legiferare dovrebbe eh, agire per migliorare la, la giustizia italiana. Sì, sì, infatti lui ha creato il comitato del no con il non, quindi parlava di astensione, però riflettiamoci un secondo perché anche lui ha le sue ragioni e io le condivido, ma noi come possiamo spiegare, d'accordo, tecnicismi? giuridici ai cittadini di una materia così complessa. E allora cercare di andargli a raccontare le cose per poi fare votare sì o fare votare no e prendere tutto il pacchetto. Ecco, ci sono delle rumerie. Tanto è vero, non è che noi ci vogliamo chiamare ignoranti, però teniamoci chiaro, di giurisprudenza non è che ne capiamo tanto. Ho visto uno dei relatori che cercava di spiegare la giurisprudenza a livello tecnico per convincerlo da sì e addirittura io ho scoperto che il mandato di cattura, quindi la misura cautelare, la fa il magistrato di sorveglianza, io ricordavo che l'ha fatta sempre il GIP, però se è cambiato l'ordinamento, bene, mi adeguerò, ecco, magari è stata pure una carta, diciamola così, però da vedere da un esperto tecnico che confonde, d'accordo, eh, il ruolo dei magistrati, quindi spieghiamo, il magistrato di sorveglianza si occupa dopo che. La persona è passata, il processo è andato in giudicato, quindi se è definitivo, ma se di sorveglianza, si occupa di dati della liberazione anticipata, i permessi, la semilibertà, Invece il GIP è quello che firma i mandati di cattura, quindi si è parlato pure di custodia cautelare. Perfetto, allora leggiamo i commenti. Simone, i consumatori di cocaina oggi in questo paese sono politici, giudici, poliziotti, imprenditori, dirigenti sanitari, dottori, impiegati, operai, era la droga dei rischi... È... Oh, no aspetta. No, preso... dei ricchi, vabbè. Ah, ah, è... era la droga aspetta. dei ricchi, è rimasta come cultura, per questa fascia di tossici non è da sottovalutare. Eh, sicuramente, sicuramente il tossico non è, non è solo eh, quello il barbone in mezzo alla strada senza denti, eh, i tossici sono i, i tossici, quelli che poi danno da mangiare, ai, che, che, che fanno crescere l'impero delle mafie sono sicuramente quelli che si possono permettere di spendere tanti soldi per soddisfare diciamo, le loro debolezze eh, e infatti la, il tema della legalizzazione delle droghe sia leggere che pesanti è un tema che bisogna affrontare senza etica, senza morale senza mettere di mezzo religioni o cose varie perché eh, l'impero economico delle mafie gira tutto intorno allo spaccio o meglio gran parte dell'impero economico senz'altro senz'altro lo spazio è quello che alimenta grandi, le grandi alla grande forza economica delle mafie però naturalmente le mafie non si occupano soltanto no beh, di, si occupano di a parte, Vabbè, parte certo, si certo. occupano di, di, di armi si occupano di tantissime cose e probabilmente si occuperanno ci si, si stanno già occupando di tutti questi soldi che stanno arrivando dall'europa io francamente rimango un po' scettico rimango un po' preoccupato quindi di parlare del sud sembra che tutto vada bene perché comunque adesso il sud bisogna rilanciarlo l'economia, le cose e quindi snellire le pratiche burocratiche ma i controlli vanno fatti i controlli vanno fatti se no va a finire che questi soldi arrivano e sembrerebbe quasi che facciamo un accordo con le mafie o i signorotti locali quindi fra e mazzette e magna magna generale di questi soldi, io non ho capito cosa ne resterà. Poi magari all'inizio saremo tutti felici e contenti, eh? mangeremo tutti, ci sarà lavoro, tutto, dopo 5-6 anni cominciamo a capire che abbiamo un ammanco significativo che non sappiamo come recuperare e quindi aumenterà il debito pubblico. Giovanni Cantice eh, dice con le mafie perdiamo quasi tutti i diritti la mafia è coercizione del potere riguardo la droga il modello olandese non è perseguibile, punto di domanda si crescerebbe un sistema controllato e gestito fiscalmente per, eh, fi, eh, eh, ah, aspetta, eh, fiscale per lo Stato italiano. Beh, in ogni caso eh, sì, nel senso che eh, sicuramente eh, le, con le mafie perdiamo tutti i nostri diritti, che la corcizione del potere è mafia, la mafia è corcizione del potere e eh, per quanto riguarda i sistemi internazionali che eh, ad hanno adottato altri paesi, sicuramente eh, il, il nostro paese, l'Italia, deve deve prendere spunto da un'evoluzione, un'emancipazione culturale, politica eh, che eh, metta da parte quelli che sono i concetti etici e morali se si vuole realmente combattere un business eh, che non ha, non ha rivali. No, prima io ti ho sentito, ho sentito che hai detto il nostro paese, sì. perché è cambiato qualcosa, è diventato il nostro paese, io mi sento un clandestino in patria, tu invece nel nostro paese... Beh, io mi sento un un'immigrata a casa mia. Un'immigrata <ride> a casa tua, beh, no perché, diciamo, precisiamo anche, d'accordo, allora con le mafie perdiamo. Quasi tutti i diritti, però cerchiamo di precisare tante cose, ok? Perché comunque, chiunque sia, chi calpesta i diritti degli altri, se lo vogliamo chiamare mafioso, lo dobbiamo chiamare criminale. Perché chi calpesta i diritti delle persone è un criminale. Non ci sono altri temi. Poi se uno li calpesta, non li fa, non lo possiamo chiamare così. Però... Dovete sapere anche che siamo noi che glielo consentiamo. Siamo noi che glielo per consentiamo perché questo paese ha, ha smesso pure di essere indignato. Manca l'indignazione sociale, il disappunto sociale. perché okay? Nessuno se la vuole costare. Questa è la verità. Quindi è diventato questo paese, non il nostro paese, perché è il nostro paese è il paese della gente per bene. Parliamoci chiaro. È diventato un macchinismo fra economia sommersa, economia legale e altri intrallazzi dove mafie, legalità e altri imbroglioni vari sono, si sono integrati e sono andati addirittura in simbiosi. L'uno dipende dall'altro ed è una macchina così complessa, un meccanismo così complesso che ognuno ha paura di metterci mano perché se toglie un tassello crollano dei pezzi di società. Tanto è vero che parecchi difendono l'economia nera e il lavoro nero, perché diversamente pensano che tante famiglie resterebbero senza mangiare Quindi lo giustifichiamo, creiamo opportunità, creiamo opportunità. Questo è il Salutiamo James, ciao James. Eh, <coughs> merito a questo Vincenzo Musacchio, infatti, non parla più di infiltrazioni mafiose, ma di integrazione delle mafie che sono diventate un tutt'uno, parte integrante di, della, nostra, della nostra comunità Luigi, c'è una mancanza di fiducia generalizzata, la lotta senza tregua è contro gli indifferenti è importante ripartire dalla responsabilità individuale per il bene collettivo ci sono troppi opinionisti, non abbiamo altra scelta che il buon esempio che ognuno di noi dà che ecco, eh, sul, sulla parola opinionisti io concordo al 100%. Quante persone esprimono la loro opinione, molte volte anche senza competenza, eh, solo per, ehm, per diventare opinionista? Per diventare opinionista. No, per diventare un mass mediologo, un opinionista, ok, chiaro, noi parliamo, discutiamo, le opinioni sono anche importanti, ma naturalmente. Non possiamo accontentarci delle opinioni, il mondo non cambia con le opinioni, il mondo cambia con l'esempio. Questi sono i punti importanti, quindi dobbiamo essere credibili, dobbiamo essere di esempio. Poi ben anche le opinioni, mi credo comunque che aiutano a riflettere, aiutano a ragionare. Salutiamo Angelo, ciao Angelo. Buona giornata anche a te. Eh, collega. Io uh, mi dissocio del saluto con Angelo. No, non lo voglio salutare ad Angelo, va sì. bene, mi dissocio. Ecco, parliamo, Angela, di, parliamo di politica. Eh, quanto è politicizzata la lotta alle mafie? E purtroppo la lotta alla mafia è politicizzata, quindi abbiamo visto in passato, abbiamo degli elementi chiari, forti, dove comunque delle, delle associazioni antimafiose hanno preso posizione anche a livello politico e magari hanno dato pure dei consigli, chi doveva fare il sottosegretario, chi doveva fare, ecco. No, io penso che le associazioni devono essere, non devono essere politicizzate, eh, quindi le associazioni devono essere trasversali devono costruire, però naturalmente è chiaro che ogni cittadino ha il dovere di occuparsi di politica bisogna stare attenti alla politica, perché comunque la politica alla fine è che governa il mondo se noi continuiamo a sottrarci, se continuiamo a non volerne capire allora poi non, almeno non rompiamo i coglioni a lamentarci sempre perché comunque c'è gente che combatte e sentite sempre si sì, prende gli steri stanno da frasito, no? state buoni con le vostre paure noi le rispettiamo, ma no, scusate. La, la, io vivo in un paesino toscano e qui hanno bloccato il lavoro per il nuovo edificio per la finanza perché sono spariti i soldi e non si sa dove sono finiti la ditta che fa, dove è finita la ditta che faceva i lavori ed è stata chiusa per irregolarità come lavoratori a nero ripeto, lavori appalti dalla finanza che cosa diciamo in merito collega? che cosa dobbiamo dire? dobbiamo dirlo tu qualcosa? No, eh, che eh, sempre, qua, qua ripetiamo il, il discorso, che ormai non possiamo più permetterci di parlare o di pensare che le mafie siano come eh, gli anni no, 90 gli anni delle stragi eh, no, non è più questa, non è più, ma anche la, la, eh, la, la stessa struttura lo, lo stesso modo di operare delle, delle mafie, cosa nostra che cosa nostra è, è, è cambiata nella sua ne, ne, proprio nel, nella sua immagine? Chi che è cambiata cosa nostra, a me è diventata cosa nostra diffusa, cittadinizzata, appartiene un po' a, a tutto, Cosa, cosa nostro ormai, tutti ci comportiamo, capito che facciamo i borderline, però voglio dire, per quanto riguarda la Toscana e questo uscirà fuori, la Toscana è una delle più importanti lavatrici per quanto riguarda il riciclaggio di soldi ma anche tante e tante altre cose. Purtroppo c'è tanta polvere sotto il tappeto, ma credo che uscirà presto fuori, come per esempio anche, le, anche la Lombardia, vi ricordate? Un um, importante ministro nel 2012 dicendo che, avendo affermato le Iene, che la Lombardia esiste la Tengata ma ha dato delle fantasiose. E così abbiamo visto in Emilia-Romagna con l'operazione Emilia, Emilia e tante altre cose. Angelo Bertoglio ci dice tutte le associazioni devono fare politica, ma devono rimanere a partitica, esattamente, quindi le associazioni non devono prendere un orientamento chiaro, un colore chiaro politico, poi se vogliono fare politica come associazione la possono fare pure, io credo che gli associati possono fare politica a livello individuale, questo è il mio pensiero, magari lo sbaglio, cercheremo di elaborare, di sicuro ci dobbiamo interessare alla politica, dobbiamo capirne di politica, sì, eh, poi, Thailand specifica in Toscana e non al sud perché appunto ormai non possiamo più eh, associare le, le mafie o comunque un sistema mafioso solo a una certa parte d'Italia eh, io sono d'accordo con te sul fatto di mh, parlare di politica a 360, a 360 gradi ma eh, la politica intesa come servizio per la società e non come o frazione o squadra di calcio noi ormai siamo, eh, siamo mh, abituati a guardare il partito di riferimento come la squadra del cuore indipendentemente da, da che cosa propone, da che cosa, eh, e, dalla competenza che ha per proporre determinate cose noi dobbiamo pensare innanzitutto che per parlare di certe cose oltre a un'opinione personale occorrono delle competenze per risolvere i problemi perché in questo periodo storico in Italia specialmente le eh, chi si fa portavoce di determinate battaglie sembra quasi che le, i problemi non li voglia risolvere perché senza quei problemi non potrebbero esistere quindi invece che andare a risolvere determinati problemi li alimentano vengono alimentati continuamente e invece di rimpicciolirsi, di ridimensionarsi aumentano eh, a sproposito e, e quindi poi anche la, eh, è impossibile tenere sotto controllo determinate conseguenze perché ad ogni problema sociale politico, economico poi eh, corrisponde una, una più di una conseguenza e chi paga le conseguenze? Le paghiamo noi che diamo anche involontariamente eh, con eh, magari una poca consapevolezza il nostro consenso a dei falsi eroi, dei falsi leader che non è, a cui non frega niente della sorte dei, noi, dei, dei cittadini. Sì, comunque le conseguenze le pago, le pago pure io se non chiudiamo fra un quarto d'ora perché perdo l'aereo E okay. quindi rimango, rimango mezzo alla strada Ma detto sono questo, detto le 9.52 sì, detto questo, okay. detto questo <ride> quindi ci dobbiamo occupare di politica però dobbiamo, dobbiamo conoscere per distinguere e quando un politico che ha promesso qualcosa insomma non la mantiene è promesso parliamo di programma elettorale non stiamo parlando di promesse ci deve essere indignazione noi nemmeno ci indegniamo più. Ma poi c'è un altro aspetto importante: è giusto criticare l'uomo dell'istituzione se non lo sta facendo bene, specialmente se quando lo contrasti lui sca scaglia la sua rappresaglia verso i familiari innocenti. Non fa niente, però va anche, va anche sostenuto l'uomo delle istituzioni, giusto, che spesso viene delegittimato, viene fatto fuori dallo stesso sistema. Ecco, noi ci teniamo tantissimo a questa cosa. A me mi viene in mente un nome non voglio fare propaganda ma ci tengo per esempio il dottor Luigi Gaetti ex sottosegretario agli interni che salutiamo che Salve, è sempre, sempre presente comunque ai miei non è simpatico però, però lo stimo <ride> sì. no dico che noi, noi siamo scesi in campo perché abbiamo visto che questo delle istituzioni sta facendo un bel lavoro perché qualcuno gli dà fastidio, tanto è vero che poi è crollato. Oggi lui stesso è il presidente onorario della nostra associazione, è membro del direttivo ed è un qualcosa che noi abbiamo voluto fare perché bisogna dare giustizia anche agli uomini delle istituzioni serie, ai politici seri. Questo bisogna dare giustizia, dobbiamo sostenerli dobbiamo sostanzialmente se sono fuori, vengono spazzati via, ma come possono cadere leggi? No, anche perché poi dopo muoiono, eh, su, saliamo sul palco e eh, Sì, saliamo e facciamo... sul palco, se prima sono famosi, se non sono famosi, vengono, vengono dimenticati, Vabbè, lasciati con la loro delegittimazione, con il pango buttato addosso e dopo che la gente ha lavorato la vita, vanno a trovarsi figli e nipoti, macchie del nonno che magari questa persona non ho fatto niente di male, quindi criticare l'operato di, di, di un politico o di un uomo delle istituzioni, dicendo ma quello non capisce niente, ma quello non sta facendo bene, ci sta, ci può stare, ok? Ma dire, parlare delle persone, farle passare per deviati, farle passare per gente, imbroglione, eccetera, eccetera, è una cosa grave, grave. Salutiamo Paola che è la moglie del mio collega di battaglia e eh, sì. che in prima persona sta subendo delle ingiustizie da troppo tempo eh, e che insomma dovranno essere risolte, qualcuno dovrà rispondere a queste ingiustizie. Eh, salutiamo anche tutti, in, tutti voi che, ci state, che state commentando, che ci state seguendo, aggiungiamo anche, eh, andiamo un po' di fretta perché devo accompagnare il mio collega di battaglia. Sì, non dimentichiamo le mafie transnazionali, le nostre mafie, le nostre mafie collaborano, lavorano tutti i giorni sul nostro territorio e fuori dal nostro territorio con le mafie transnazionali. E tutti i cittadini italiani e non hanno il dovere di combattere in modo apolitico, cioè nel senso non è che se parliamo di mafia nigeriana allora sono di destra. Okay? io parlo di mafia nigeriana indipendentemente in modo trasversale, in modo trasversale. Problema, diciamo, okay? in modo trasversale. quindi lasciamo da parte anche qui etica morale eccetera eccetera dobbiamo imparare a guardarci allo specchio senza nasconderci e senza trovare giustificazioni per non guardarci più sì, allora Angelo dice che se perde l'aereo poi de de deve prendere il treno. Sì, ma con il treno arrivo forse fra una settimana dove sto andando, quindi spero di significarmi con l'aereo. Mm. Comunque grazie Angelo. No, ho scoperto non solo che questo paese ci appartiene, ma di ho scoperto di avere una moglie. Questa è una bellissima notizia, ne sono contento. Spero Sei benissimo di benissimo di questa. Salutiamo <ride> Paola. Salutiamo eh... anche Luigi Igariano. parliamo sì. anche di lui, giusto? per okay. okay. 5 minuti, però... Allora, Ligi ci, ci fa i complimenti con noi, andate avanti, siete un buon esempio, un caro saluto. Ligi comunque è, fa parte del direttivo, è un componente importante di un'associazione che è diventato un partito che si chiama Movimento di Evoluzione Ubana, che comunque raccoglie tutte le persone che vengono calpestate i diritti anche in materia di disabilità. Oggi la disabilità in Italia è vista come un peso, è vista come, come qualcosa che ci dà ci dannoia, invece noi, no, no. cioè le persone che hanno, eh, hanno abilità diverse, ok, sono un potenziale per questo paese, non lo diciamo per retorica, lo diciamo perché ci può dimostrare scientificamente che ci sono persone che non hanno alcune funzioni magari fisiche, ma hanno un cervello grande quanto una casa, e noi abbiamo bisogno di cervelli di cura e poi altro, anche altre caratteristiche, ovviamente. Sì, abbiamo bisogno di cervello, di cuore, Beh, di sangue. So, e ovaie eh, oh e ecco diciamo... poi io vorrei anche sottolineare che la partecipazione femminile eh, è ancora troppo scarsa sì. io vedo senza discriminazioni sessuali, di genere sessuale io vedo ancora troppi solo troppi uomini seduti eh, come relatori seduti al tavolo eh, e poche troppe donne troppo spesso le donne sono solo le mogli di e questo non, non, non, può, non può rendere questa lotta forte a tal punto da, da sconfiggere tutta quella mentalità patriarcale che appartiene anche alle mafie eh, quindi io invito, eh, invito tutti a non reputare le donne troppo deboli o troppo o, o, o magari, eh, magari inappropriate per il loro ruolo perché una, una donna poi diventa mamma e eh, quindi non può lasciare i figli e quindi se si mette in pericolo allora una donna, è una mamma cattiva ecco questi concetti sono ormai eh, inadatti sono sempre stati inadatti ma lo, lo è ancora ancora di più oggi che abbiamo che, che, che, un periodo storico dove le donne hanno dimostrato di avere il coraggio pari a quello degli uomini e che possono fare le madri, le mogli, le donne stesso, nella stessa vita. E anche gli uomini se si incazzano possono fare le donne. Sì, è okay, la stessa vita. Ok, è la stessa vita. Dipende eh. così. Bene, perché così? Giovanni, Giovanni eh, dice disabilità significa secondo me abile diversamente, la disabilità sta negli occhi di chi guarda. Perfetto, voglio dire una cosa sulle donne, che magari l'ho detto spesso, questo è il mio concetto, d'accordo? Io penso che il vero segreto dell'umanità, l'umanità conquisterà l'universo quando l'uomo e la donna diventeranno complimentari io e Valentina cerchiamo di essere più complimentari possibile nel lavoro che stiamo facendo e io, per esperienza mia, vissuto, quindi vi parlo sul campo, io mi rendo conto che stiamo raggiungendo obiettivi importantissimi che diversamente non si poteva. E aggiungo, tanto che me la mio ma. Suonatela da solo! Alla nostra, nostra associazione, in cui in diverse ne facciamo parte, quindi parliamo dei sostenitori dei collaboratori e testimoni di Giustizia, che vi salutiamo, a cominciare dal Presidente Onorario, al Presidente Amministrativo e a tutti gli altri. Quindi Dio è matrice femminile. Sì. E ne siamo contentissimi. Assolutamente. Quindi una buona mamma, una buona mamma che adotta okay, l'antimafia come stile di vita, che l'antimafia come stile di vita non vuol dire eh, eh, fa, come si dice Fale gismo fanatismo. Sì, fanatismo? vabbè io comunque non sono andato a scuola quindi sono legittimato, io sono quindi non bisogna niente, essere dei, dei fanatici l'antimafia degli... <ride> come stile di vita significa un certo comportamento che noi comunque ci, alle ci alleniamo per portare avanti, è un modus vivendi, va bene? che sicuramente una mamma così riesce ad educare bene anche i figli, perché ricordiamoci una cosa molto importante alla base di tutti c'è l'educazione, ecco ancora una volta nelle sue caratteristiche il ruolo importante della mamma, della donna, ecco della donna, che comunque è quella che comunque porta avanti l'educazione, anche nelle mafie, così le donne hanno un ruolo importante proprio nel trasmettere la Trasmette. cultura. Il, sì, le, le, ricordiamo, le, ricordiamo che adesso le donne eh, dei de, de, de boss, le mogli dei boss, eh, stanno prendendo piede, nel senso stanno eh, nella lotta alle mafie, nel senso che eh, si stanno ribellando sempre di più eh, perché pensano proprio al, al futuro dei propri figli e riescono a, a comprendere che il futuro può dare la vita del marito non è quello che meritano i figli. Sì, ci sono tante mamme che si sono ribellando, solo che sono mamme che poi vengono schiacciate, calpestate. Prima ne menzionavi uno che ho scoperto che anche mia moglie, ma c'ho anche mia suocera, e si ribellano. Salve. Si ribellano e oggi in Italia, d'accordo, guardate, fate caso, guardate pure quello che dice il dottor Bertieri, guardate quello che dicono tanti altri. Chi cerca davvero di, di impegnarsi per questo paese, non aiutare gli altri, che sembra pure brutto, noi siamo gli altri, noi stiamo cercando di aiutare noi stessi, stiamo cercando di proteggere i nostri figli, i figli dei nostri figli, le nuove generazioni. Chi parla di antimafia in un certo modo e che quando deve essere anche critica, una critica costruttiva verso le istituzioni, viene spazzato via. Guardate tutti addosso a terra, guardate tutti addosso che è il mio piccolo a Buonaventura e guardate tutti addosso a donne coraggiose. Poi, Abbiamo notato che invece chi fa una certa antimafia, pure fra i collaboratori, i denuncianti, no? quell'antimafia che comunque non vai ad accusare o comunque hai dichiarazioni da fare su componenti politici istituzionali vanno bene. Come cominci a toccare i gradini alti succede la fine del mondo attorno alle persone che lo fanno rimangono sole, vengono schiacciate perché il potere, come dice tutto Gretteri non ama, non ama che noi lo controlliamo il controllore, lui è capo non ama che, che venga controllato e invece no, ci sono alcuni posti ci sono alcuni reparti istituzionali che dovrebbe manda essere mandato un'ispezione un'ispezione e addirittura io penso che potrebbero trovare degli elementi che quei posti devono essere commissariati la cosa peggiore è, è quando non si vergognano nemmeno più di fare le cose alla luce del sole. Quindi ehm, si permettono di commettere ingiustizie contro persone innocenti, minori, disabili, anziani, senza preoccuparsi di eh, essere poi... Puniti da una legge che non esiste o, co o comunque è eh, una legge che non, non, non è più in grado di fare quello che è, eh, è il suo dovere. Quindi eh, il fatto che determinate eh, ingiustizie vengano eh, attuate alla luce del sole è un segno che ormai non, neanche più, non possiamo neanche più contare su un sistema, eh, su una giustizia garante dei nostri diritti e questo è molto grave, è molto grave. in più vorrei sottolineare un'altra cosa, è intollerabile che ci siano delle, delle denunce accettabili e convenienti, supportate perché convenienti, altre denunce invece no, non si possono alcuni si possono toccare, altri no e questo è è, è, è mafia questo è, come la vogliamo chiamare come vogliamo chiamarla questa, questa mentalità ma sì, a volte a volte lo si fa per distrazione, comunque. Beh la distrazione, è messa è, messa la messa. distrazione non, non deve appartenere, non deve essere tollerata. No, per Ci sono persone stato... che poi decidono della vita degli altri e hanno il potere di rovinare la vita degli però, altri. Però bisogna vedere anche se per la gente è recidiva, qui il problema non è soltanto comunque una complicità perché tu comunque consenti, perché anche, anche un tacito consenso è una trattativa noi spesso non lo diciamo i parola. peccati di eh, eh. quindi l'indifferenza l'indifferenza è vero male perché? perché nel momento in cui io decido di non parlare a favore di, di Luigi Bonaventura Luigi Bonaventura rimane solo e se rimane solo poi, determinate persone, istituzioni, uomini di potere, hanno, tutto il potere, hanno tutto, eh, tutta la libertà di agire contro di lui perché mi sono fatta gli affari miei. Però no, io questo problema non ce l'ho. Ho fatto un esempio, ho la fatto nostra Valentina, esempio. io questo problema sì, sì. non ce l'ho, non sono solo, non mi sento solo. Ho tante persone che ci vogliamo bene, che ci stimiamo, ok? e quindi è questo poi addirittura condividiamo anche delle cose per esempio adesso siamo nervosi siamo arrabbiati perché condividiamo perché io ho il ciclo mestruale e quindi diciamo, <ride> diciamo che lo sento io siamo diventati così in sinergia che condividiamo tutto diciamo esatto io direi Nel dolore diciamo nella sofferenza Roberto. Roberta buongiorno Ciao Roberta, volevo segnalare questo punto di Angelo. Vai. In Italia si deve imparare a parlare dei problemi senza prendere parte, eh, se un problema c'è come la mafia nigeriana tocca farsene una ragione e affrontare il problema, assolutamente sì. Esattamente, e qui stiamo parlando di quei concetti travesti, eh, che devono essere... Eh, senza, senza orientamento quindi qual è il punto? ok, la politica è diventata un conscio la politica è diventato un grande stadio fra tifoserie, bandiere, situazioni varie vabbè ci sta, va bene però io dico una cosa facciamo la politica per partito preso quindi i cavalli di battaglia su cose che comunque sono un po' più leggere ma se andiamo a parlare di mafia niceriana, andiamo a parlare del problema dell'immigrazione per quello che passano anche i migranti perché non possiamo lasciare morire questa gente, e né tantomeno possiamo creare delle condizioni che quando tocca suolo muore o muoiono altre situazioni, quindi è un problema che dovrebbe appartenere a tutti. Quindi io non so qual è la soluzione, ma insieme gli orientamenti politici in modo trasversale devono risolvere i problemi che comunque sono una piaga seria. seria. Simone, dalla poca esperienza che ho vissuto la differenza tra collaboratore e testimone c'è cioè una differenza enorme dove il testimone si difende dall'illegalità e non ha il quadro completo del sistema mafioso. Il collaboratore di giustizia ha il quadro completo di come è tessuto il tessuto sociale mafioso. Assolutamente sì. Sì, sì, lascio rispondere a te che è tua competenza, in materia. Ah, grazie. grazie. Allora sì, in Italia si è fatto un po' di amplificazione, hanno creato dei pupi, quindi dei pupi per cercare di esaltare determinati soggetti che tanti di questi sicuramente meritano ehm, delle attenzioni, del rispetto. Collega, non avvicinare troppo la mano sì, che la luce credo, si abbassa. Si abbassa la mano. Quindi che, che è successo? Si sono andati a portare avanti a discapito di altre migliaia di denuncianti. È stata proprio una strategia, ricordatevi che quando parliamo di mafia ci sono delle menti raffinatissime, ne parlava Falcone, ne parlava il magistrato Lombardo e tanti altri. E quindi cos'è successo? Che la, vera, la collaborazione, perché dal punto di vista tecnico nessuno ce ne voglia, il collaboratore, specie di qualità, Okay? è devastante per le organizzazioni mafiose, noi riusciamo a capire veramente come sono organizzate e poi comunque un collaboratore e collaboratore sempre sono 15 anni, collaboro con svariate procure compresa all'estero e sempre in tempo contemporaneo ma cosa è importante i tuoi figli non saranno andranghetisti i miei figli non saranno andranghetisti e questo io devo ringraziare mia moglie okay? i sacrifici che fa, i rischi che prendiamo le sofferenze che viviamo, i disagi che viviamo perché effettivamente noi abbiamo capito che pure se io combatto per i bambini soldati e quindi quelle mamme che hanno tolto nel campo di battaglia i loro figli che poi sono andati in un programma di protezione che dovrebbe proteggere, ok, quei bambini, bambini soldati erano, bambini soldati sono, solo che adesso sono vigili di guerra. Ecco, poi io vorrei sottolineare anche un'altra cosa. Pentirsi eh, individualmente, intimamente va bene ed è bellissimo, ma mh, un mafioso che diventa buono e non collabora con la giustizia rimane un mafioso. Chiaro? Quindi, quando noi parliamo di pentimento e di pentiti, non possiamo escludere la collaborazione di giustizia, perché la collaborazione di giustizia, indipendentemente, se sia, eh, indipendentemente dal motivo per, la qua, per, per, per, la, per il quale si decide di collaborare con la giustizia, ecco, il motivo mi sono persa <ride> nel senso eh, indipendentemente dal motivo la collaborazione di giustizia è fondamentale per distruggere e eh, spezzare quella catena di sangue ma non solo di sangue perché poi eh, ci sono determinate mafie eh, che non utilizzano poi la, la, no, la, la, il legame sanguigno per operare ecco, bisogna distruggere il legame con le mafie e non si può pensare che, le, non, non si può continuare a utilizzare il concetto io non parlo per non mandare in carcere qualcun altro, no tesoro, tu non è che mandi in carcere qualcun altro al posto tuo, tu mandi in carcere qualcun altro che si merita il carcere, che è diverso. E recuperi, perché se sei un mafioso d'accordo davvero ravveduto, recuperi, poi naturalmente ci possono anche essere dei mafiosi che si dissociano, fanno una vita tranquilla, si stanno sereni però se poi invece vogliono fare i paladini dei diritti ma dei diritti soltanto di ciò che conviene a loro quindi comunque anche dei detenuti che ci tengono proprio in modo categorico restare omertosi perché omertosi da questi soggetti ancora avvenuti è sempre una medaglia al petto esatto. quindi di cosa si è rivenuti? di cosa? Allora parliamo del gas stativo, ma il gas stativo, io sono per i diritti di tutti i detenuti indubbiamente, però insomma vanno dimostrate anche il cambiamento va dimostrato, anche il ravvedimento. Una persona che dice io non parlo perché non mando un altro a posto mio in galera eccetera eccetera e difende soltanto chi non vuole cambiare vita, a me non mi sembra che sia una persona ravverita. Comunque in ogni caso le, ma le mafie non si combattono con l'umertà ok e eh, eh, niente noi collega sono le 10.12 eh, vi salutiamo mm, vi aspettiamo la prossima su, su Twitch su Striscia L'Antimafia sì. Twitch <coughs> tra l'altro adesso stiamo cercando anche di capire come organizzarci tanto io sono stata bocciata all'esame eh, scritto per eh, insomma esame di stato per diventare professionista quindi ho tutto il tempo messo però per... abbiamo scoperto che comunque.. Sì, tutto ho scoperto, più... abbiamo scoperto che tanti sono stati bocciati alle, agli esami degli ordini ecco. quindi andremo sul territorio come stiamo facendo ormai da tempo sì. siamo andati in Campania, siamo andati in Sicilia siamo andati in Puglia, in Molise, in Lombardia e noi cerchiamo con le nostre forze di andare mm. presto andremo a Berlino, poi scenderemo giù cioè andremo, andremo in Abruzzo, andremo a Montesilvano, andremo a tanti tanti tanti posticini ad accendere dei fari, a raccogliere dei documenti, a raccogliere delle informazioni e poi tra convegni, antimafia, commissione, antimafia, cose che segnaleremo e altri reparti, anche giornalistici, cerchiamo di cacciare fuori un po' di polvere sotto il tappeto esatto. e quindi mettere a nudo. Ecco, eh, so, diciamo l'ultima cosa, non, eh, non ci considerate eroi, noi non, eh, non vogliamo fare gli eroi, ci vogliamo fare una vita tranquilla, anzi l'obiettivo è proprio quello di arrivare un giorno a, a farci una bella vacanza, io con il mio fidanzato, eh, Luigi con Paola e i suoi figli, i miei futuri figli e, e, e non vogliamo parlare più di queste cose. Questo è l'obiettivo, questa è la lotta alle mafie. Noi non vogliamo più parlare di queste cose. Ma perché le mafie sono per, sveglate? Perché, perché abbiamo già le, ma, avremo già sconfitto le mafie e, e noi avremo la possibilità di vivere a casa nostra, a casa nostra, in libertà, felici di vivere in questo paese. E sono felici dove i nostri figli vanno a crescere perché comunque oggi sono è diventata sono un po' aggressiva no, non tanto, poi mi metti paura <ride> mi sono di paura però di te mi sto cominciando a preoccupare, non vedo l'ora di prendere il tre, aereo <ride> okay. no, ehm, mm -hmm. naturalmente parliamoci chiaro parlare che è la fine delle mafie che le mafie verranno debellate per sempre diremo un'idiozia okay, ma, un... ma possiamo è migliorare? No? no, no, dobbiamo migliorare okay. dobbiamo recuperare il terreno che ci siamo fatti sottrarre questo è il punto, dobbiamo mettere ordine a questa situazione, non esistono dei righe, o se è bianchi o se è neri, o se è buoni o se è cattivi, per buoni e cattivi cosa diciamo? Diciamo chi è legale e chi è illegale, quindi l'illegalità va perseguita sempre, se ci sono delle leggi vanno rispettate e i primi a rispettarli sono proprio coloro che li devono fare rispettare e seguire, questo è importante, quindi un paese cambia dall'alto e come cambia dall'alto? Cambia con la credibilità con l'esempio che va a toccare il cuore, l'ultimo dei balordi della periferia, più dispersa, che invece di rubare, eh, come faceva prima, tanto rubano l'oro, adesso rubo anch'io, vedendo che c'è l'esempio dall'alto, allora ci pensa più volte, prima di farmi un pigna. Simone, carissima Valentina, perché il potere del denaro e del benessere va in prima fila, vero, ma di che benessere stiamo parlando? Ma lo, voi lo sapete quanti ragazzi italiani sono andati all'estero? E di quanti se ne stanno andando ancora? Cioè, ma di che benessere parliamo? Chi è che, è il ben, chi è che vive nel benessere? Adesso, per, allo, i, i ragazzi che vivono nel benessere fanno i video su TikTok... Cioè, che, che, ma di che cosa stiamo parlando per, per guadagnarsi eh, i soldi da vivere per fare una vita di lusso fanno i video porno così su, su Allifans il benessere, il, il, il benessere che, quel benessere lo, lo vivono su, su, solo i vecchi potenti che hanno, che, che hanno il sedere appoggiato a quella sedia da una vita e che non permettono a nessuno di migliorare, di, di elevarsi socialmente. Vabbè, adesso dobbiamo chiudere. Gli argomenti <ride> che noi potremmo dire sono tantissimi. Siamo ma pari di persone, un po' aggressivi, perché... È una unità. Io sono tranquillo, lei un po' così, però poi mi contagio. Vabbè, andiamo okay. avanti. Noi ritorneremo lunedì con un serale sì. alle 21. Poi, e questo si striscia l'antimafia, noi cerchiamo anche di esorcizzare la paura Anzi, aspetta, e... scusami, a proposito di benessere, mercoledì parleremo dei senza tetto eh, tra l'altro inviteremo Ferdinando Barone che è il presidente dell'associazione Protetto perché troppe persone vivono ancora senza una casa in mezzo alla strada eh, siccome comunque noi siamo anche strisce l'antimafia e siccome vorremmo mandare un policino, abbiamo fatto delle prove tecniche per mandare i policini e ci siamo trovati che ci siamo. Le dita, allora ci siamo attrezzati perché bisogna anche essere pratici, d'accordo? Senza vergogna, allora non ci siamo riusciti e ci siamo fatti i policini. Eh Il legno che noi ve li mandiamo di strisce l'antimafia Portate ad esempio uno dietro, porta anche fortuna. Comunque, leggiamo l'ultimo commento e poi chiudiamo di Arcuri con 70 milioni di euro di gestione mascherine non ne parla più nessuno in tv poi in Sicilia tre persone si siedono al bar a bere caffè e viene chiamata mafia Ciao ciao Massimo, ciao Massimo, non ti sento da tanto tempo, quindi un cuoricino è per sempre, esatto. portatelo in tasca, ok? Così almeno non avete okay. problemi di incastri di cose. Noi non l'abbiamo capito, però lo stiamo studiando. Un cuoricino. Ma, ciao, ciao ciao. a tutti, proprio tutti, tutti no. Vai, eh, vai. <ride>